Ciao a tutti oggi prepareremo la torta fragole e mandorle il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa Gli ingredienti sono farina di tipo 00 fegola di patate zucchero uova sale olio di semi di girasole mandorle fragole tagliate a fettine amaretto di saronno che è facoltativo vanillina e lievito per dolci Diamo il via alla ricetta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 aggiungere le uova e le facciamo montare per 10 minuti 37 gradi velocità a 4 senza misurino aggiungere l'olio e azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Togliere la farfalla dalle lame. Aggiungere la farina. la fecola l'amaretto di saronno che è facoltativo il lievito la vanillina e il sale ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. Versare il composto in una tortiera del diametro di 24 cm ben imburrata. Adesso posizioniamo le fragole. Le infariniamo per evitare che scendano sul fondo. Mettiamo le mandorle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stacchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta, fragole e mandorle.